buon pomeriggio, vedo che stanno cominciando ad arrivare gli ascoltatori. Vi saluto, vi do il benvenuto a Virtual Studium. Siamo in attesa del professor Gianluca Navone. vedo una richiesta solo che allora aspettiamo il professore intanto <ride> Ci salutano, ciao a tutti. Uh, mentre aspettiamo il professore, uh, vi do il benvenuto a Virtual Studium, progetto di divulgazione interdisciplinare online, ideato e promosso dalla sezione Attività Culturali Usena Campus, coordinati dal professor Tarciso Lancioni e da Marta Moschini e in collaborazione soprattutto con Iuredio e Ciclo Maggio. Come dicevo prima, forse avete sentito già, uh, siamo in attesa del professor Gianluca Navone vediamo se è lui no perfetto cerchiamo di mi dispiace tanto lo diciamo sempre siamo in modalità di comunicazione emergenza vediamo se riusciamo Allora, nel frattempo che aspettiamo, il professore oggi ci parlerà di privacy in tempo di coronavirus. Vi ricordo che se avete delle domande da porre, avete la sezione dei commenti sotto cercherò di leggerli tutti. E soprattutto vi ricordo che eh, alcune parti, alcune ispezioni delle nostre dirette, potete andarle a vedere sul sito sul, scusatemi <ride> sul profilo Instagram di Usina Campus. E colgo anzi l'occasione per salutare e per ringraziare i nostri amici dell'attività teatrale eh, universitaria Prometeo Scatenato che sul nostro profilo Instagram stanno continuando con il loro ciclo di eh, epidemie letterarie intitolato Pillole di letteratura contro il coronavirus. Quindi Grazie ragazzi per tenerci compagnia. Vediamo se il professore è arrivato. No, a quanto pare, perfetto, continuerò a parlare da sola, va bene, lo stesso. Um, intanto, non so se ho um, altro da ricordarvi, vediamo, mi dicono di no dalla regia, perfetto. Vediamo se riusciamo in altro modo, e cioè così. Perfetto. Vediamo se c'è il professore. No, perfetto. Mi ha rifiutato la chiamata. Benissimo. <ride> si rifiuta di voler partecipare. Uh, noi invece lo stiamo attendendo in ogni modo. Allora... Io ringrazio tutti coloro che stanno invece continuando a mettere cuoricini, grazie, mi, mi state aiutando. Vediamo. Allora. Salve a tutti, saluto tutti quelli che mi stanno salutando, grazie. Solo che purtroppo il professore non vuole arrivare. Vediamo. Mm. Sì, la diretta la registriamo. Rispondo a Costanzo. Luca, la diretta viene registrata, anzi le stiamo registrando tutte quante e stiamo cercando il prima possibile di poterle caricare anche sul profilo YouTube dell'università, così che ogni intervento può restare appunto in archivio e poi può essere visualizzato da tutti coloro che ne hanno voglia. Vediamo. Niente. Leraio Margherita se la ride, eh, sto ridendo anch'io in questo momento, guardi. Non molto a dire la verità, però eh, niente, mi dispiace. Vediamo. C'è gente che cerca di partecipare alla diretta, se continuate a fare così, non raggiungerò mai il professore. Fabiana grazie, sto cercando anch'io di contattare Marta che è la nostra responsabile che si sta occupando di aiutare il professore. Ecco mi dicono che il professore sta cercando di accedere, ok perfetto. Buon pomeriggio anche a te Gino Vitale, grazie per averci salutato, siamo contenti che tu sia qui con noi oggi, sperando che il professore arrivi il prima possibile. Sì, esatto, viva l'Università di Siena. Cerchiamo di tenerla viva anche in questo modo, tramite Virtual Studium. Vediamo. No. Andiamo l'invito al professore. Continuiamo. Oh. Ok, mi dicono che forse accede dal suo. Va ah, benissimo, basta che accede. Vediamo se riusciamo a mandargli l'invito dal suo. Allora, um, Sina Garavi, um, hi Sina, uh, ok, you don't speak Italian, it's fine, uh, I'm just addressing to you because you can actually check next Thursday. There will be an international virtual studio for uh, our international uh, university community. So if you, if you like, if you want to, just check next Thursday in, online, live, on this Instagram account so that you can follow us on international virtual studio. Aspettate, arriviamo. Va bene, aspettiamo, nessun problema. Allora, un recap di cosa parla oggi il professore, mi chiedono. Il professore oggi parla di privacy in tempo di coronavirus, ci è sembrato forse l'ospite più adatto a fare questa cosa perché il professore è il responsabile della protezione dei dati dell'Università di Siena, quindi sentiremo praticamente una voce dall'interno che parlerà appunto di, di privacy in tempo di coronavirus. Ne stiamo parlando sempre, ne stanno parlando tutti. Soprattutto ci siamo posti la domanda mh, quanto, o meglio fino a che punto la privacy è possibile, insomma, sacrificarla sull'altare del bene comune. Vediamo. Ho delle richieste, ma non è il professore. Bene, lo stesso. C'è Iuretio che invia la richiesta di partecipazione, saluto gli amici di Iuretio, ciao ragazzi. L'altro giorno è capitato invece ad un altro dei... Oh, Siena Campus, forse ce l'abbiamo fatta ragazzi. Vediamo... Siamo in attesa di Usina Campo. Vagala. Professore, salve. Mi sono fatta attendere, ma... Ma infatti, si è fatta attendere, però penso che l'attesa ne valga la pena. L'attesa la di... ne valga la pena, va bene lo mm. stesso. Io ho fatto Grazie praticamente... <ride> ho fatto forse un dieci minuti, un quarto d'ora di monologo praticamente, eh, quindi, mentre Andrea eh, aspettavo. <ride> Allora, eh, la presento, il professor Gianluca Navone, professore associato di istituzioni di diritto privato e, come ho già spiegato ai nostri amici, eh, il responsabile della protezione dei dati dell'Università di Siena. Quindi, professore, chi meglio di lei poteva parlare di privacy in tempo di coronavirus? Noi ne parliamo sempre, abbiamo sempre questa privacy, insomma, la privacy, la privacy, ma la domanda è... Che cos'è la privacy, che cos'è il diritto alla privacy e in che modo viene tutelato questo diritto? Eh, sì Maria Laura, vedi, è un po' come l'araba fenice, no? cosa sia ognuno lo dice cosa sia, anzi che, lo, che ci sia ognuno lo dice cosa sia, nessuno lo sa, per la verità si sa abbastanza che cosa sia la privacy. Diciamo che la privacy non significa una sola cosa, e forse qui probabilmente nasce una prima difficoltà, perché il termine eh, privacy, che è, a voler essere un po' snob potremmo anche tradurre in volgare italiano come privatezza, per esempio, mm. ha assunto eh, nel tempo una duplice accezione di significato, peraltro entrambe queste accezioni di significato sono oggi eh, consacrate nella carta fondamentale dei diritti dell'Unione Europea. Perché da un lato c'è la nozione classica di riservatezza, cioè come eh, diritto al rispetto della propria vita privata e familiare ed è un diritto che si manifesta nel potere di escludere gli altri dalla conoscenza di fatti che attengono alla nostra vita intima, alla nostra vita eh, domestica. Eh, Stefano Rodotà, è abbastanza difficile parlare di riservatezza in Italia senza eh, evocare l'autorevolezza e la possente eh, personalità di questo studioso che ci ha lasciato qualche anno fa, diceva che questo concetto di eh, privacy è, o riservatezza è costruito intorno ad una sequenza ideale, sequenza ideale che mh, ruota intorno a tre termini fondamentali. E questi termini sono rispettivamente persona informazione segretezza più precisamente potremmo dire che persona fisica quindi una persona in carne e ossa una persona fisica identificata o identificabile l'informazione che si riferisce alla persona fisica e poi segretezza dell'informazione che si riferisce alla persona fisica ora questo concetto di privacy che nasce oltreoceano e nasce molto tempo fa è un concetto di privacy che è stato costruito davvero sulla falsariga del diritto di proprietà. Anche il diritto di proprietà viene tradizionalmente eh, configurato come il diritto di escludere gli altri dal godimento del bene che ne costituisce l'oggetto. E In qualche maniera anche questa idea di privacy corrisponde a, o si modella sull'idea proprietaria, perché eh, la proprietà, soprattutto la proprietà privata, mh, è, eh, risponde alla logica delle chiusure, degli steccati, per cui a un certo punto eh, l'uomo, soprattutto l'uomo borghese, dopo essersi ritagliato una buona fetta di proprietà, quindi una porzione fisica del mondo, ha pensato di poter cingere quella che è la propria sfera interiore di qualcosa che sul piano funzionale fungesse da steccato, da recinzione o avesse la stessa funzione di quei muretti a secco bellissimi che esistono in alcune regioni italiane e che l'UNESCO ha dichiarato tra l'altro anche patrimonio immateriale dell'umanità. Questa è la nozione classica. Ma questa nozione classica, che qualcuno definiscono anche come nozione statica di riservatezza, eh, se ne è aggiunta anche un'altra, una nozione dinamica, come diritto alla protezione dei dati personali. E questo diritto alla protezione dei dati personali si manifesta nel potere di esigere un lecito trattamento delle informazioni che si riferiscono alla nostra persona, quindi un lecito trattamento dei dati personali, che è come dire che il trattamento dei dati personali, personali deve poggiare su una base giuridica, deve avere una copertura giuridica. E Anche in questo caso eh, Stefano Rodotà diceva che si tratta di un diritto che è composto e costruito intorno ad una sequenza però un po' più articolata della precedente perché è una sequenza a quattro e non a tre termini eh, i termini sono persona e informazione, quindi i primi due coincidono e poi circolazione e controllo quindi oggi parlare di riservatezza significa anche e soprattutto parlare di un diritto di controllo sulle informazioni che eh, ci riguardano. C'è da dire che questa accezione seconda di eh, privacy, che nasce da una costola di quella classica, eh, quindi nasce come una sorta di spin-off ecco, della, della, della privacy classica, è, è diventata oggi e prima per importanza. Anche se poi non possiamo proprio separare con l'accetta l'una dall'altra, perché queste due nozioni, per quanto distinte, eh, finiscono per intrecciarsi molto spesso. Quindi... Ecco, professore, siamo appunto in, in tempo di, di coronavirus, in tempo Preto. di emergenza, stiamo affrontando una pandemia. Ormai sono cinque settimane e più che siamo rinchiusi in casa. E mh, spesso ho sentito, avete sentito, si è sentito. Mh, per i telegiornali, per, oppure per una semplice lamentela, che eh, il diritto alla privacy forse in questo periodo sta avvenendo meno. Quando, la mia domanda è questa, quando è possibile trattare questi dati personali indipendentemente dalla volontà personale al fine di contenere un'emergenza o come in questo caso di contenere una pandemia? Sì, Laura, è chiaro che questa è una delle grandi questioni che si agitano in queste settimane. Chiaramente in previsione di questo incontro io ho fatto una piccola ricerca ed è abbastanza singolare osservare come nel GDPR o GDPR a seconda di quanto siate anglofoni e questa eh, è l'acronimo con il quale eh, per lo più eh, si indica oggi il regolamento generale in materia di protezione dei dati personali il regolamento europeo la parola pandemia anzi la parola pandemia non compare per niente invece la parola epidemia compare e compare una volta sola. Tra l'altro compare in un considerando, nel 46 esimo Considerando, e considerando non hanno neppure un valore vincolante, pur potendo avere un valore, eh, in, pur potendo orientare l'interpretazione. Nel codice privacy, quindi nella legislazione domestica, eh, la parola epidemia non eh, compare per nulla, anche se esiste la locuzione e la dizione emergenza sanitaria che in qualche maniera è più ampia e la ricomprende. Nonostante questo va detto che non si può seriamente dubitare del fatto che il trattamento dei dati personali, sia i cosiddetti dati comuni come possono essere quelli anagrafici eh, sia i dati appartenenti a categorie particolari, quelli che noi eravamo abituati a chiamare come dati sensibili, eh, sono sicuramente dati sensibili quelli idonei a eh, rivelare le nostre condizioni di salute, il, il trattamento di questi dati può essere lecito indipendentemente, come dicevi tu, dal consenso dell'interessato nell'essico della data protection, l'interessato e la persona fisica a cui le informazioni si riferiscono, può essere lecito per contrastare le epidemie e il regolamento europeo, quindi il GDPR, annovera tra le basi giuridiche, le basi giuridiche sono appunto le condizioni che rendono lecito il trattamento dei dati, anche la necessità di salvaguardare interessi vitali di persone fisiche diverse dagli interessato, non riesco ad immaginare un interesse più vitale della vita stessa, naturalmente. e anche la necessità di tutelare il preminente interesse pubblico alla protezione della vita e alla salute collettiva dell'intera popolazione. La legislazione nazionale, il nostro codice privacy, ribadisce questo concetto e lo uh, dettaglia quindi è sicuramente possibile indipendentemente dal consenso dell'interessato effettuare attività di trattamento che abbiano questa specifica finalità mm, rigiro invece da, la domanda forse dall'altra parte fino a che punto la privacy può essere sacrificata per un bene maggiore in questo caso per la salute pubblica ecco questo forse è il nodo cruciale, anche quello più, eh, eh, più difficile da risolvere. Perché allora il limite c'è: eh, il, il fine di eh, tutelare la salute collettiva non può giustificare qualsiasi eh, limitazione di un altro diritto, come il diritto alla riservatezza. Ed il limite è quello. Della, che si ricava, diciamo, il diritto della ragionevolezza, della compressione di un diritto fondamentale, qual, qual è quello della riservatezza, qual è il diritto alla protezione dei dati personali, rispetto diciamo, la, la, la compressione del diritto alla riservatezza deve essere una compressione ragionevole in considerazione del vantaggio che ne può derivare ad un altro diritto fondamentale. Ora, qui eh, proverò a dare una pessima prova della mia eh, qualità di responsabile della eh, protezione dei dati personali dell'Ateneo eh, rivelando un tuo dato personale, non me ne voleri, perché no. abbiamo fatto una piccola chiacchierata ieri e tu mi hai rivelato di eh, eh, avere una bella famiglia numerosa. È una cosa bella, non, non mi fare causa, insomma, non, non, non me ne volere. Ora, che cosa succede nelle famiglie numerose quando eh, una persona ha delle difficoltà? Per esempio, quando si ammala. Succede che eh, le attenzioni di tutti eh, convergono verso quella persona non soltanto le attenzioni di tutti convergono verso quella persona ma chi sta meglio eh, fa dei sacrifici pur eh, di eh, per esempio per permettere per garantire alla persona che è in difficoltà che ha dei bisogni particolari di potersi riprendere di potersi risanare ora questi sacrifici sono ragionevoli però fino a quando quella persona sta male perché trascorsa la eh, convalescenza eh, non vi è più motivo per non riprendere la propria vita. Ora questo sottolinea la temporaneità anche del sacrificio, cioè eh, è giusto che gli altri eh, limitino se stessi, limitino, limitino la propria libertà, ma fino a quando vi è necessità di farlo per tutelare un altro interesse che in quel momento in difficoltà. Ora anche i diritti fondamentali eh, appartengono a una famiglia numerosa, anzi direi sempre più numerosa perché al catalogo dei diritti fondamentali se ne aggiungono sempre altri e eh, succede qualcosa di simile in buona sostanza. Cioè eh, può accadere che in un determinato momento storico uno dei diritti fondamentali richieda per essere salvaguardato la limitazione eh, degli altri, ma purché questa limitazione sia una limitazione temporale, perché altrimenti non sarebbe una, una limitazione ragionevole. Ora, eh, io appunto ho rivelato un tuo dato personale, quindi un'informazione che si riferisce alla tua persona, sia pur, eh, come si diceva, un tempo causa docendi. Eh, ma eh, se noi vogliamo mh, parlare in termini più tecnici, diciamo, okay. potremmo dire che mh, tradotto in essenza il cosiddetto oh, test di ragionevolezza eh, funziona così. Ed è questo non è un modo antidemocratico, ma è okay. proprio la fisiologia delle, del funzionamento dei sistemi democratici quando c'è una situazione eccezionale cioè è necessario che la limitazione di un diritto fondamentale possa essere ragionevole e per essere ragionevole deve rispondere, deve rispettare due condizioni in particolare le due condizioni eh, riguardano sia lo scopo che il mezzo cioè per essere ragionevole la compressione del diritto fondamentale, per esempio nel nostro caso il diritto alla riservatezza, deve essere, è ragionevole quando è ragionevole lo scopo della compressione e della limitazione. Quindi in questo caso è indubbio che sia ragionevole lo scopo di tutelare la salute pubblica e la vita della popolazione, appunto oh, valori di rango primario alla salute fa espressamente riferimento l'articolo 32 della Costituzione, della Costituzione, come sappiamo, ma deve essere ragionevole anche il mezzo, eh, cioè deve essere ragionevole il rapporto tra lo scopo perseguito e il mezzo impiegato per perseguirlo e per stabilire se è ragionevole il mezzo che viene adoperato la Corte Costituzionale ha individuato alcune figure sintomatiche delle spie lampeggianti che segnalano, sia pur indirettamente, la irragionevolezza del mezzo. Su due tutte, il difetto di adeguatezza è il difetto di proporzionalità. Che cosa significa? Significa che il mezzo è adeguato quando è adatto allo scopo al quale pretende di servire. Per esempio, proprio nel nostro caso, la limitazione della privacy, come purtroppo stiamo osservando in questo periodo, la limitazione della libertà di circolazione. Può essere o possono essere mezzi adatti a contrastare gli effetti di una pandemia, qual è quella in atto, ma non lo sarebbe la limitazione di un diverso diritto fondamentale come quello di opinione. Mm. Quindi a nessuno venga in mente che eh, sia legittimo in questo particolare momento storico un'alimentazione di questo tipo ed anzi dobbiamo tenere molto alta l'attenzione affinché questo non accada l'ulteriore elemento è quello della proporzionalità cioè deve essere di proporzione tra lo scopo perseguito e il mezzo impiegato per realizzarlo così in Italia eh, Mediamente eh, muoiono otto persone al giorno eh, per incidenti stradali. È una strage continua, eh, è molto, sì. molto sanguinosa, molto, è la, la, la strage quotidiana quella che si consuma sulle nostre strade. Ma anche in ragione di ciò sarebbe o difetterebbe del requisito della proporzionalità una legge che in ipotesi vietasse di pur la circolazione stradale per impedire questo. Quindi si tratta di meccanismi molto difficili da maneggiare eh, rispetto ai quali eh, residuano ampi margini di autonomia eh, valutativa che richiedono quello che i musicisti chiamano un orecchio assoluto ed è una dote che hanno pochissimi, per esempio ce l'aveva Mozart se non ricordo male. Equivale un po' a quello che si diceva o che Spider-Man eh, nei suoi fumetti, cioè eh, da un grande potere, perché questo è un grande potere, quello di bilanciare, derivano anche grandi responsabilità. grandi responsabilità. Grandi responsabilità per il legislatore, grandi responsabilità per i governi, che in questo momento storico hanno un ruolo di eh, primaria importanza. Insomma. Certo. Allora, eh, leggo una domanda dal pubblico che secondo me mh, merita un po' una breve introduzione. Allora, la settimana scorsa sulla rivista Wired è uscita praticamente uh, un'inchiesta che parlava, uh, de, o meglio, mh, che trattava appunto l'argomento del più grande uh, gruppo Telegram di uh, vendetta pornografica, di revenge porn. La domanda che ci pongono è questa. Cosa accade se materiale fotografico destinato per uso altro, quindi Instagram selfie mandati ad amici in chat private o altro, viene usato e diffuso, ovviamente inteso senza il consenso della persona? Allora, questa è una questione diciamo, che, che riguarda… Eh... I civilisti, ma riguarda soprattutto gli studiosi del diritto penale perché eh, è di qualche mese fa l'introduzione di una fattispecie di reato ad hoc che prevede una pluralità di condotte. Quindi ad essere incriminata è non soltanto la condotta della persona che per primo diffonde. Eh, senza il consenso di una delle persone rappresentate e eh, immagini di questo tipo, ma anche viene incriminata la condotta e quindi sanzionata penalmente la condotta di coloro che eh, concorrono alla diffusione virale di queste eh, immagini, eh, diffondendole sempre senza il consenso. Eh, dell'interessato sul fronte strettamente civilistico questo è anche un illecito trattamento dei dati eh, personali eh, e quindi fonte di responsabilità obbligando quindi che obbliga la persona che si rende autore di questi illeciti al risarcimento sia del danno patrimoniale che del danno eh, non eh, patrimoniale è un argomento io capisco anche la vostra uh, sensibilità diverso, rispetto a temi uh, di questo genere mh, eh, che mh, deve indurci a riflettere eh, l, l, il primo aspetto forse è quello che citare dare peso ad atti eh, eh, magari di superficialità eh, ai quali non si dà una grande considerazione eh, mm. atti eh, che assumono un carattere, o potrebbero assumere un carattere eh, quasi ludico, pensare sempre alle conseguenze gravissime che ne possono derivare per noi e per gli altri, eh, conseguenze gravissime che derivano anche dalla caratteristica della rete, perché la rete eh, ha la memoria dell'elefante, qualcuno ha detto che è un eterno presente, eh, la rete è sempre pronta a Uh, presentificare i fatti eh, di un passato che non passa mai e quindi questi, queste immagini una volta uh, diffuse nella rete sono uh, incontrollabili assomiglia un po' all'idea del uh, tubetto del dentifricio non è molto facile far uscire il dentifricio dal tubetto ma rimetterlo dentro il tubetto non è, eh, è quasi impossibile nonostante, questo... mh, scusi se nonostante mh, un, ogni persona abbia anche diritto all'oblio cioè nel senso appunto a, uh, a mettere da parte a, a richiedere, no? a, a fare richiesta di poter oscurare i propri dati personali e, eh, anche in questo caso lei dice che o meglio lo strumento c'è capisco... però mm. inseguire la diffusione incontrollabile mm. di queste immagini diventa proprio tecnicamente, se non impossibile, molto difficile. E quindi, diciamo, un richiamo alla responsabilità di ognuno di noi, ma poi anche, credo, un eh, richiamo che deve essere un richiamo etico, prima ancora eh, la risposta giuridica è importante, eh, eh, diciamo c'è stata, però eh, deve esserci un imperativo etico per ognuno, di noi e deve essere profondamente radicata a mio avviso l'idea che la vera porcata è quella di coloro che diffondono o concorrono a diffondere eh, queste immagini per fare male agli altri e quindi un richiamo forte alla responsabilità fermo restando che la risposta legislativa è una risposta importante mi pare ci sia stata su vari fronti sì. Quello mh, a cui lei si riferisce, perciò cioè nel senso quello di quello di cui lei ha parlato fino ad ora, mh, può essere portato anche mh, in rapporto a materiale neutro, so, non solo appunto del revenge porn, ma anche materiale neutro sottratto e fatto circolare su canali non previsti dal detentore dell'immagine stessa, giusto? Voi dovete considerare che in relazione presso l'immagine è un dato personale. Eh, è un dato personale quando eh, rappresenta persone fisiche individuate o individuabili, quindi le nostre sono in questo momento delle immagini che vengono diffuse e nella misura in cui queste immagini eh, rappresentano le nostre fattezze fisiche sono dati personali eh, comuni oggi diremmo eh, queste immagini dicono di noi non dicono soltanto come siamo fatti eh, ma dicono per esempio dove viviamo agitando eh, la, la mia mano forse si vede che ho una fede al dito e quindi se ah. ne può dedurre che sono eh, sposato cioè raccontano di noi quindi ecco. eh, il lascia passare che rende lecito il trasferimento dell'immagine, la divulgazione, la pubblicazione è il consenso della persona interessata. Questo è il lascia passare principale. Eh, questo vale per qualsiasi immagine, eh, figuriamoci per quelle immagini che possono, eh, la cui diffusione può attentare alla nostra dignità. Certo. E, a proposito di immagini la nostra didattica universitaria è passata in teledidattica, no? Eh, Abbiamo sì. fatto anche noi questo salto. Noi um, smart worker. Smart working, no, teledidattica. Smart <ride> Le stiamo provando tutte, insomma, eh, anche noi che stiamo provando adesso questa, appunto, questa diretta live su Instagram, le nostre immagini sono trasmesse. Quindi per la comunità studentesca universitaria, come com'è cambiato ecco, questa tutela della privacy attraverso questa, il mondo della teledidattica? Mi riferisco ovviamente a tutti quegli strumenti online che stiamo utilizzando. Chi ci tutela in questo modo, in questo campo? Guarda, eh, proprio avanti il 9 di aprile, c'è stato un webinar, io non ero molto a all'utilizzazione di questi vocaboli, e lo sono diventato in queste settimane, proprio tra i responsabili del trattamento dei dati delle varie università, eravamo eh, più di eh, 200 e... Le varie università confrontavano le soluzioni tecniche adottate. È chiaro che qui eh, noi eh, entriamo, ed entriamo a gamba tesa anche nella, eh, nella sfera più intima de dello studente, perché noi entriamo nelle case delle persone, entriamo anche nelle vostre case. E, eh, si pongono problemi diversi, soprattutto per quanto riguarda lo svolgimento degli esami, a seconda che la prova d'esame eh, sia una prova d'esame orale oppure una prova d'esame eh, scritta. Nella prova d'esame eh, orale non, non potremmo svolgere, eh, l'esame l'esame non è una, una vicenda privata, no? non è un è un, eh, la seduta d'esame pubblica quindi la seduta d'esame richiede la partecipazione anche di persone che eh, diverse dal relatore e l'esaminato cioè il principio della pubblicità dei concorsi non è un concorso l'esame universitario però risponde alla stessa eh, ragion d'essere. richiede che intervengano una pluralità di persone. Quindi eh, durante l'esame, così come eh, nel mondo reale vi sono le persone che assistono nell'aula, ci saranno le persone che assistono all'esame, per esempio utilizzando Google Meet o altri applicativi presenti. La differenza è sostanziale perché queste altre persone non entrano nell'aula d'esame ma entrano a casa mia entrano a, a casa tua. Oltretutto si pone una... Eh, si pongono delle esigenze eh, volte ad assicurare la regolarità della prova quindi io potrei eh, chiederti se ti dovessi esaminare di rimuovere delle barriere al controllo visivo vorrei essere sicuro che in, nella stanza nella quale tu ti trovi adesso tu sia sola e non ci siano persone pronte a suggerirti per esempio okay. e questo sarebbe sicuramente comprimerebbe la tua uh, riservatezza, eh, però sarebbe ragionevole dal mio punto di vista. Quando potrebbe non essere ragionevole? Allora, è stata interessante questa riunione perché eh, si confrontano le diverse culture e le diverse sensibilità, quella dei tecnici informatici e quelli invece dei responsabili del trattamento dei dati che hanno una formazione giuridica noi vediamo cose che loro non vedono e viceversa e spesso parliamo lingue diverse cosa che non dovrebbe essere anche quando parliamo della stessa cosa così nei vari politecnici erano tutti molto contenti e molto casati per il fatto che avevano trovato degli applicativi meravigliosi che ehm, permettevano di ehm, controllare i movimenti oculari del candidato e affidandosi ad un algoritmo che processa dei dati sensibili, quali sono appunto i dati eh, biometrici, eh, segnalavano al, um, al, al docente eventuali comportamenti devianti o uh, sospetti o la possibilità di eh, eventuali frode, frodi e loro guardavano a questi strumenti, li descrivono come una meraviglia, una cosa eh, fantastica perché il tecnico guarda al risultato più efficiente, cioè guarda al risultato più sicuro invece diciamo, chi ha una formazione eh, giuridica eh, si ricorda della propria nonna io mi sono ricordato di mia nonna che mi diceva che il meglio è il nemico del bene della saggezza popolare esatto. si può dire che poi tradotto in termini squisitamente giuridici, perché le norme giuridiche buone sono la traduzione del buonsenso, eh, è il principio di minimizzazione. Cioè io devo trattare eh, il minor numero di dati, eh, tanti ne, quanti me ne bastano per poter soddisfare un determinato scopo. Ora, se lo scopo è quello di garantire la regolarità dell'esame, io posso individuare tanti altri accorgimenti che magari non mi daranno quel grado di sicurezza da servizio segreto, eh, ma che comunque eh, assicureranno un ragionevole livello di, eh, di serietà dell'esame, di regolarità dell'esame. Ecco la proporzionalità con il mezzo no? che vale anche a mio avviso in relazione a casi come questo, Però è stato davvero molto, molto interessante, insomma, eh. vedere come i vari eh, le esigenze diverse debbano essere bilanciate. Per esempio, non so se ti ricorderai, qualche anno fa furono eh, il Ministero dei Beni Culturali decise di fare un concorso eh, per... Ehm, concorso per ehm, la nomina dei direttori dei principali ah. musei italiani eh, gli uffizi gli scavi di Pompei, insomma quanto di più importante Era un concorso a livello eh, internazionale solo che fecero il colloquio via skype senza che ah. nessuno potesse vederlo e poi si lamentarono moltissimo quando i giudici amministrativi annullarono il concorso era quasi inevitabile perché esiste un principio di pubblicità Certo. Dobbiamo sopportare in questa situazione d'emergenza che i nostri eh, compagni di corso o chi lo desiderasse eh, possa vedere anche come è fatta a casa nostra perché questo è proporzionato allo scopo di garantire la regolarità dell'esame, di più no. Perfetto. Allora, Marta ci dice, caspita, siamo proprio nel romanzo di Orwell. A me invece sembra di essere nella serie TV Person of Interest, non so. Allora, abbiamo una domanda. Luca Marano chiede, Professor Navone, secondo lei è giusto divulgare i provvedimenti giurisdizionali senza fare riferimento ai nomi dei magistrati che li hanno emessi? Esiste un diritto alla privacy in questi casi? Allora... Um non esiste un diritto alla privacy dei magistrati esiste invece un diritto alla privacy delle parti e eh, le, eh, mi è venuto in mente una, un caso del quale eh, mi sono occupato anche se indirettamente eh, una signora di un eh, cliente di un un Collega di un avvocato di cui sono amico, eh, si lamenta eh, in perché, perché eh, una sentenza di diritto tributario eh, indicava il proprio nome. Tant'è che questa sentenza, che era una sentenza diciamo, diventata anche un leading case, una sentenza pilota importante, era ormai conosciuta nelle riviste specializzate come Caso Tizia. Mm. Fin qui tutto sommato uno potrebbe anche sopportarlo, la singolarità era data dalla circostanza che mh, quella sentenza aveva riguardato, l'oggetto di quella sentenza era, eh, era costituito dalla possibilità di assoggettare a eh, imposizione tributaria i redditi derivanti da meritricio. Quindi tu capisci che quella persona Spiattellata. Tra l'altro nella banca dati della Suprema Corte di Cassazione non fu particolarmente contenta, non è stata particolarmente contenta e non è stato nemmeno tanto semplice ottenere la cancellazione da parte del CED incredibilmente. È stato possibile farlo soltanto quando gli si è fatto notare che la Corte di Cassazione aveva condannato la Corte dei Conti perché nella propria banca dati aveva pubblicato le sentenze delle persone che avevano pensioni di invalidità e quindi anche in quel caso rivelando circostanze eh, relative alle condizioni di salute delle persone. Quindi non una privacy dei magistrati che sono pubblici ufficiali, in quel caso, ma la privacy delle persone eh, sottoposte a procedimenti giudiziari, quella sì. Perfetto, quindi uh, Luca Marano speriamo di aver risposto alla, sufficientemente alla tua domanda. Ti saluto perché lo conosco a posto uh, professore prima di lasciarci io le chiederei i nostri consueti consigli di lettura sì allora vediamo un po me li sono scritti allora il primo eh, ho evocato il nome di stefano rodotà eh, e quindi il padre nobile della privacy in italia c'è un libro di 15 anni fa perché il 2005 che è intervista su privacy e libertà poi vorrei consigliarvi un libro di un matematico che si chiama paolo zellini il titolo è la dittatura del calcolo ora questo libro si compone di due parti quella che ho capito e quella che non ho capito delle due immagino che la seconda sia la più importante quindi questo consiglio di lettura è un consiglio interessato perché spero che voi mi facciate capire quello che io non sono stato in, gra in grado di intendere. D'altra parte ho fatto giurisprudenza, per cui un motivo ci sarà. Solo per sbaglio ho fatto il liceo scientifico, ma è stato veramente un errore. E poi il professore un... sta, sta dando troppe informazioni su se stesso. <ride> eh beh, che causa del suo male... <ride> E poi eh, c'è un libro che vi consiglio, non perché l'ho letto, uh, ma perché l'ho prenotato uh, e me ne hanno parlato bene. Il libro è di, uh, della Zuboff, si chiama il titolo è Il capitalismo uh, della sorveglianza. È uno di quei libri che tutti citano e che quindi uh, non... Uh, è impossibile non leggere eh, se eh, non si vuole essere out. Quindi se vogliamo essere fashion dobbiamo leggere <ride> cap il capitalismo dell'osservanza. Ve lo sì. indico perché ho intenzione di leggerlo anche per avere eh, prossimamente eh, anche la possibilità e eh, il piacere di eh, potermi riconfrontare con voi magari certo. Devisu et Sineviro. Perché no? Perché no? Io um, scelgo l'ultima domanda dal pubblico perché ne stanno arrivando tante. Allora, vediamo. Abbiamo uh, Simone Schiano che chiede, uh, professore Salve, alla luce delle sue parole, quali pensa che saranno i controlli circa la correttezza dell'esame online e come pensa sarà rispettato il principio di pubblicità dello stesso? Allora, il principio di pubblicità sarà rispettato consentendo l'accesso uh, di chiunque sia interessato ad assistere all'esame nella stanza virtuale del docente. E quindi questa è la forma uh, primaria. Quindi l'idea è di imitare uh, il mondo reale, così come chiunque poteva entrare nella stanza del docente, eh, alla stessa maniera bisogna consentire a chiunque di entrare nella stanza virtuale. E io credo, tra l'altro, che eh, sarebbe illegittimo per il docente scegliere, eh, individuare un numero limitato di persone oppure scegliere le persone che possono assistere, perché questo non garantirebbe un eh, necessario livello, un sufficiente livello di, di trasparenza. In ipotesi io potrei scegliermi eh, 4-5 persone compiacenti eh, e poter fare quello che non si deve fare e che non sarà fatto. Quindi questo deve essere assolutamente evitato perché le procedure, eh, gli esami non soltanto devono svolgersi regolarmente ma alla luce del sole. Tutti devono avere la possibilità, ovvero desiderino, di controllare la regolarità del procedimento amministrativo perché eh, gli esami sono procedimenti amministrativi. Certo. Perfetto, uh, le, le altre domande ne so, però noi le collezioniamo tutte quante per il prossimo intervento del professore Navone, speriamo il, breve, il più breve possibile. Uh, io uh, prima di lasciarvi vorrei tocca a me l'onere e l'onore da parte di tutto il team di, di Virtual Studium di augurare una buona Pasqua a tutti voi rivolgo un pensiero in particolare a tutta la comunità studentesca di cui io faccio parte e soprattutto a tutti i ragazzi fuori sede a tutti gli studenti fuori sede che per forza di cose sono rimasti a Siena lontani dalle, dalle loro famiglie e dai loro cari eh, noi di Virtual Studium a nome di Osena Campus, Uredio e Ciclomaggio vi siamo vicini, vi abbracciamo virtualmente cercando di poterci vedere veramente il prima possibile che questa situazione rientri nel miglior modo possibile. Io, professore, faccio gli auguri di buona Pasqua anche a lei. Vi associo <ride> con tutto il cuore. Perfetto. Eh, eh, noi ci vediamo virtual studium non vi lascia neanche lunedì di Pasquetta libero ci vediamo lunedì alle 5 sempre sul canale Unisiena grazie mille a tutti e buona Pasqua arrivederci professore arrivederci a voi arrivederci